Saper conversare in modo leggero è una risorsa preziosa da imparare per partecipare alla vita relazionale e sociale è un modo molto importante per consolidare i rapporti che già abbiamo come è una modalità molto efficace per costruire nuovi rapporti per porre le basi per rapporti che poi ci daranno anche l'occasione di affrontare discorsi complicati profondi e intimi quanto vogliamo ma è la base del relazionarsi dello stare in compagnia e per questo motivo è importante trovare delle modalità efficaci sane per partecipare con delle conversazioni, quindi leggere, per un modo, con un modo leggero, all'incontro con gli altri e fare questa cosa quindi è una cosa che su internet può essere descritta in tanti modi diversi ho visto che ci sono tante guide tanti elenchi puntati di cosa dire cosa non dire come dirlo che possono avere più o meno senso ma forse a volte da un lato ci danno una linea guida che ci può essere utile anche per partecipare a quello che molte persone vivono come un'esperienza stressante no? il momento sociale e relazionale ma allo stesso tempo a volte rischiano di anche eh, in indurre in errore cioè a volte avere un elenco di cose che potrebbe esserci utile dire o fare finisce per suggerire l'errata convinzione che esista un modo giusto di avere una conversazione leggera cosa che non è così non c'è un modo giusto di partecipare all'incontro con gli altri eh, piuttosto quello che forse potrebbe essere utile sapere è che eh, non è una prestazione, non è una cosa su cui mi preparo, una cosa eh, dove quasi andassi in guerra, quasi andassi a competere per sopravvivere al, allo stress sociale, ma piuttosto è un qualcosa da provare a iniziare a vivere, a esperire in una modalità maggiormente autentica, cercare di capire se, come far emergere un po' di più di se stessi all'incontro di un qualcosa leggero, non pesante, ma eh, comunque che può dare un piccolo. Lo spaccato del tipo di persona che siamo noi poi per chi lo sa leggere oppure no per fare questo però serve iniziare a, eh, a partire da alcune eh, linee guida di massima cioè per esempio una cosa che è più o meno il punto di contatto di quasi qualunque guida sulla conversazione leggera è l'idea che non si debba usare il telefono e questo quindi è un suggerimento che può avere molto senso eh, che sia meglio non tirare fuori il telefono e non utilizzarlo troppo nella conversazione però forse non è mai spiegato molto bene il perché di questa cosa infatti l'idea poi che sia giusto o non ho sbagliato utilizzare il telefono avere il telefono in mano durante una conversazione leggera in realtà è discutibile cioè perché il telefono non è il male, cioè non è la cosa negativa il telefono è una fonte enorme di informazioni, una finestra incredibile sul mondo, eh, che però quindi ha il vantaggio offrire degli argomenti di cui poter anche parlare, a volte le persone lo fanno, scorrono alcune le notizie che ci sono in prima pagina e le utilizzano per stimolare la conversazione, ma allo stesso tempo ha i suoi difetti. Un difetto fondamentale, per esempio, è il fatto che eh, tutti noi vivendo poi a contatto spesso con questo aspetto tecnologico del telefonino finiamo a volte per avere un rapporto con questo oggetto e finiamo quindi per creare una dinamica un po escludente nei confronti del nostro interlocutore in cui nel momento in cui sono assorbito dal mio rapporto con il mio telefono è come se mi fosse portato il mio migliore amico all'interno della conversazione e Avessi quindi iniziato a ignorare la persona con cui stavo parlando. Quello che succede è che a volte, quindi che utilizzando il telefonino, quindi finiamo per rendere una conversazione a due, una conversazione a tre, in cui l'altra persona che abbiamo appena inserito è una persona che è sbilanciata e con cui abbiamo un rapporto esclusivo. E quello può creare delle invidie, dei malumori, del, eh, del senso di esclusione, può essere un problema. Come un'altra cosa che può succedere è il fatto che il telefonino apre una finestra sul mondo importantissimo preziosissimo ma una finestra sul nostro mondo sul tunnel a cui noi siamo abituati ad attingere e quel problema va a violare quello che è uno degli aspetti fondamentali e basilari della conversazione leggera cioè il contesto la conversazione leggera si basa sempre prevalentemente in maniera quasi esclusiva sul contesto o comunque su una concettualizzazione del contesto cioè questo è quello che infatti fa sì che conversare in maniera leggera con una persona che è lì presente fisicamente davanti a noi sia estremamente diverso da una persona che sentiamo al telefono o che vediamo in videochiamata. Cioè, sempre, tutte le conversazioni si basano sul fatto che le due persone condividono lo stesso luogo e quindi quello è il motivo per cui si sono incontrate ed è il motivo per cui staranno avendo quella conversazione leggera che potrà essere qualcosa di più o di meno a seconda di come si svilupperà. Quando invece si chiama una persona, l'argomento della conversazione, il motivo della telefonata diventa il contesto, diventa il sottofondo che è utile chiarire, è utile che sia esplicito entrambi così che si possa avere una conversazione leggera. A volte l'incontro tra le due persone è, è proprio il contesto stesso, è proprio il, il motivo per cui ci si è chiamati e quindi la relazione che giustifica il fatto di farsi delle domande a cui si ritiene e si spera che gli altri siano interessati se c'è davvero quel rapporto, ma quando noi stiamo andando a telefonare a qualcuno lo stiamo andando a coinvolgere in un momento in cui forse sta facendo altro e quindi esiste la possibilità che il contesto non sia, non essendo evidente, sia un qualcosa su cui non siamo allineati e da lì può derivare il fatto che alcune conversazioni in cui una persona vorrebbe parlare e l'altra persona no mentre si sta al telefono creano un disallineamento e creano una lontananza incolmabile e lì la conversazione leggera diventa impossibile perché stiamo soltanto rompendo le scatole a qualcuno infatti il concetto del contesto è un concetto abbastanza antico volendo cioè i greci quando parlavano di filia Parlavano di un loro concetto di amore relazionale che, tradotto, tradotto in italiano, tradotto in termini attuali, diventerebbe molto più vicino al nostro moderno concetto di amicizia. Infatti i greci avevano un po' idea, eh, che è, è curioso come sia attuale 2000 anni dopo, del fatto che l'amicizia fosse quel rapporto che andiamo a creare, che si crea, tra persone che sono nello stesso luogo, nello stesso contesto a fare delle cose e mentre sono in quel contesto poi creano un rapporto per cui diventano amiche, possono diventare amiche se c'è un'affinità su alcuni elementi che siano i eh, compagni di classe a scuola, che siano i colleghi di lavoro, che siano eh, le persone con cui si fa un determinato sport o che si trovano in determinati con contesti, potrebbero essere le persone che trovo sempre a un determinato orario al supermercato le persone del quartiere in cui sono cresciuto, sono persone con cui se ho costruito un'amicizia, anche un'amicizia profonda di infanzia preziosissima e rara non è legato al fatto che in maniera rara eh, due persone per unicità del caso si siano trovate con chissà quale allineamento, abbiano creato chissà quale legame profondo. È il fatto che si è creata un'amicizia, cioè due persone che erano lì per motivi altri, sono nate lì, si sono trovate lì, hanno lavorato lì e quindi poi sono diventate amiche. E questa cosa è alla base delle creazione di nuovi rapporti e la conversazione leggera è fondamentale per creare tutto questo. Quando per esempio ci spostiamo invece in, conte in, concetti, in contesti un po' più digitali, troviamo il fatto che internet, come dicevo prima con il telefono, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Da un lato offre mille e uno motivi e informazioni, dall'altro è dispersivo e quindi anche creare delle amicizie online può diventare estremamente complesso perché online ci si è un po' tutti dispersi in un mare in cui tutti possono essere ovunque. Non c'è un buon motivo per cui essere davvero in collegamento proprio con una persona rispetto a un'altra. Tutti tendono, tendono a diventare un po' equivalenti e sostituibili in qualche modo. Ed è un po' intorno a questo anche che si è creato il, fenomeni, il fenomeno delle community cioè quel, quel meccanismo per cui persone che su internet si aggregano per determinati argomenti poi finiscono magari per creare alcuni rapporti di amicizia o di relazione che diventano dei rapporti d'amicizia sono entrambi in sul sito della gazzetta a parlare di sport e poi magari diventano nel tempo persone che eh, hanno un rapporto di amicizia per esempio ho detto la gazzetta per dire una cosa a caso ma l'ambiente comune è appunto l'elemento centrale della cosa. Ogni volta che si parla di conversazione leggera, di creare nuovi rapporti, nuovi rapporti con gli altri, si parla sempre di un qualcosa legato all'ambiente, all al contesto, a quello che c'è intorno. E in questo senso, quindi quando noi vogliamo utilizzare il contesto, non è che serve metterci lì in presenza di un'altra persona e descrivere quello che succede intorno a noi. Se facessimo una cosa simile, finiremmo davvero per non creare nulla di significativo di, sarebbe soltanto un modo noioso per descrivere quello che sta succedendo e quello che l'altra persona può esperire direttamente non c'è bisogno di un rapporto con noi quello piuttosto che può essere interessante e quello che spesso viene fatto da molte persone è un cercare di usare dell'ironia usare eh, un modo divertente di descrivere l'ambiente e quando viene fatto questo l'ironia fondamentalmente è un modo più o meno arguto di andare a eh, sottolineare e citare quelle che sono delle contraddizioni nel contesto e nell'ambiente che ci circonda far vedere come quella cosa sarebbe ragionevole fosse in un modo invece è in tutt'altro o come una persona non si renda conto di alcuni elementi che invece corrispondono a qualcosa di diverso questa cosa può essere fatta poi in maniera leggera, positiva, conviviale nel ridere o può essere fatta in maniera eh, grezza, ostile, negativa nel deridere qualcuno e a seconda poi della modalità che scegliamo di utilizzare abbiamo delle conseguenze diverse. A volte il modo più grezzo tende ad avere una, una risonanza eh, alta o facile o disponibile in un gruppo maggiore di persone. Ma quello che tende anche a creare è il fatto che poi a livello valoriale e morale si finisca per essere etichettati come persone discutibili e di conseguenza per essere trattate e ripagate con la stessa moneta. Quindi persone che intrattengono e divertono ma che poi eh, non è opportuno trattare con eh, un'etica un o un rispetto eh, che sia oltre il mero divertimento mentre se invece si riesce a fare una condivisione un ridere e un ironizzare sulla base di qualcosa di divertente e conviviale allora a quel punto si riesce anche ad avere un aspetto etico e morale che a livello sociale permette anche una condivisione più positiva e più sana e quindi in questo senso c'è proprio una eh, convenienza nel fatto di utilizzare una modalità più positiva nello stare nell'interazione e nella socialità nell'ironizzare anche quando si fa conversazione leggera nel creare rapporto con gli altri e è difficile però capire che cosa può essere utile che ci spinga più in una direzione o nell'altra cioè a volte è difficile capire se stiamo ridendo di qualcuno o con qualcuno per fare questo serve essere attenti, essere presenti nell'interazione con l'altra persona, fare ascolto attivo di quello che l'altra persona ci suggerisce e questa cosa è un elemento l'ascolto attivo è un elemento centrale della conversazione con l'altra persona, non è fondamentale come il contesto, ma ci permette di essere attenti a quello che succede alla persona con cui stiamo parlando e di creare qualcosa nel rapporto con la persona, di capire quali sono i suoi gusti, i suoi interessi, di cercare di farla coinvolgere in un qualcosa di appunto condivisibile e funzionante altrimenti la persona la perdiamo rapidamente nella conversazione con noi ma questa cosa quindi diventa ancora più centrale quando stiamo andando a incontrare qualcuno che non conosciamo e con cui vogliamo creare una relazione fosse un primo appuntamento con qualcuno sarebbe a quel punto importante iniziare a pensare che il contesto dell'incontro e dell'incontrarsi potrebbe essere già uno strumento utile da utilizzare all'interno della conversazione, ma che poi l'altra persona a un certo punto diventa centro del contesto, diventa la persona di cui voglio, che voglio conoscere, che voglio quindi esplorare, e quindi diventa la persona con cui provare a usarla con l'ironia positiva che suggerivo prima, mentre si si muove anche lì tra un equilibrio, tra il dare spazio e respiro all'altra persona perché possa far emergere la, la sua personalità e le sue informazioni e contemporaneamente metterci del proprio partecipando senza soffocare l'altra persona e senza lasciarla sola a riempire il tempo e a eh, intrattenerci all'interno della conversazione e anche lì quindi si sì, ha un qualcosa che non può essere manualizzato non esiste un modo giusto di fare questa cosa esiste soltanto un modo come dicevo prima autentico di partecipare in maniera presente e realistica poi ci sono quelle occasioni in cui magari proprio non si ha nessun punto in comune con l'altra persona o comunque anche essendo c'è una storia un rapporto comunque c'è della distanza della lontananza e quindi può servire rompere il ghiaccio prendere iniziativa e anche lì questa cosa va fatta magari avendo un po chiaro di che cosa si, su che cosa ragionare a volte si parla di argomenti di conversazione che però non sono per quanto abbiano loro importanza non sono al centro del discorso per rompere il ghiaccio con un'altra persona quello che serve è partire perché no da un interesse e da un coinvolgere l'altra persona con delle domande con un qualcosa di aperto che anche lì a volte c'è un errore che a volte può capitare di fare è di fare domande troppo aperte no? iniziare una conversazione con una persona che non conosciamo partendo dal senso della vita andando a chiedere sì ok ma te dove ti vedi tra dieci anni bella domanda magari ma complicata sto rendendo rapidamente la conversazione leggera una conversazione pesante io non so ancora nulla del mio interlocutore non so che tipo di conversazione l'altra persona vorrebbe sostenere con me la conversazione leggera non si vada su argomenti pesanti non si parla si parla di cosa voglio fare nella vita o del allora quando arrivano i figli o del quando ti sposi o eh, cose complesse non si parla di cose di questo tipo la conversazione leggera si riferisce al Cosa hai fatto oggi? Cosa hai fatto ieri? Cosa farai domani? O se conosco l'altra persona? Ma come sta quella, quella, quella cosa di cui avevi parlato? Chiedere qualche aggiornamento? Chiedere qualche notizia su argomenti già trattati? Riaprire delle parentesi? Questo può essere un modo leggero per rompere il ghiaccio e serve avere un equilibrio poi tra quello che è fare una conversazione semplice su argomenti di questo tipo, poi vedere, magari buttare qualche amo su argomenti un po' più complessi, vedere quanto margine c'è per approfondire l'elemento più complesso, cercando di muoversi tra quello che sembra interessante per le altre persone e quello che riteniamo essere interessante per noi in una partecipazione assolutamente attiva e reciproca nell'incontro con l'altra persona. E questo termine poi tra l'altro lo riprendiamo ma ha molto senso, perché... Su questa cosa no, le guide a volte dicono prepararsi gli argomenti, studiarsi delle cose, noi abbiamo il telefonino, possiamo scorrere le notizie se volessimo davvero avere un argomento preparato, poi ognuno di noi magari ha le cose che lo appassionano di più su quell'argomento già ne sanno di più, ma se andassimo a fare una presentazione in powerpoint, a una conversazione con altre persone, tutta la leggerezza si perderebbe davvero nei primi 5 secondi, quindi non funziona questa cosa. Avere degli argomenti preparati a volte ci aiuta a riempire quanto si possa essere assordante il silenzio nell'incontro con l'altra persona, che a volte può essere molto frustrante, soprattutto quando va a, a dire qualcosa del rapporto che abbiamo, no? se ci si aspetta che noi si debba comunicare e non si ha nulla da dirsi, allora forse quello significa qualcosa. Però allo stesso tempo stare insieme, per esempio stare in una relazione di coppia duratura significa anche saper stare bene nel silenzio sicuro della presenza dell'altra persona senza bisogno per forza di interagire fatto è che se ci diamo appuntamento per bere un caffè e nessuno dice niente, quella situazione è un po' imbarazzante perché allora non si capisce perché ci siamo visti lì al caffè. Quindi lì qualcosa serve dirlo e cercare di prepararsi un argomento è, di, è sbagliato, non funziona quella roba lì. Rischia soltanto di riempire il silenzio ma di eh, risultare davvero una pezza messa a forza su qualcosa che risulta più una competizione che non qualcosa di autentico. Piuttosto che prepararsi gli argomenti potrebbe essere utile avere dei canovacci, delle idee più o meno vaghe del come può svolgersi una riflessione su un argomento, senza però poi andare al 100% a bomba su quella cosa in maniera meccanica, cercando di guardare l'altra persona con cui sto parlando e cercando di partecipare con l'altra persona alla costruzione di una conversazione. Questa cosa qua è una cosa quindi che si può fare magari eh, facendo sì che alcuni argomenti che abbiamo in mente eh, nascano dal contesto e poi diventino qualcosa di personale cioè a volte per esempio le persone eh, nella difficoltà e nell'ansia che hanno di affrontare l'incontro sociale finiscono per andare in vacanza soltanto per avere qualcosa da raccontare agli altri sta cosa qua è terribile perché poi finiscono per raccontare delle proprie vacanze a persone di cui non gliene frega niente e finisce per essere un confronto tra io sono andato di qua e sono andato di là e nessuno si dice niente quella roba lì è tremenda piuttosto invece potrebbe essere più sensato per fare un esempio Magari non tanto parlare del mio viaggio in Giappone, ma dire siamo in una caffetteria dove stiamo prendendo del tè. So che l'altra persona, quindi, gli piace il tè, e allora da lì mi collego a raccontare quella volta che nel, eh, nel, nell'attività di tisane eh, in Giappone ho bevuto quella tisana con quella persona che mi offriva questo servizio. E ne parlava in un certo modo, e allora già lì ho creato una piccola conversazione su qualcosa in cui ho coinvolto in un argomento della mia vacanza, ma non vado a raccontare delle ore di attesa che ho fatto per, eh, al cambio tra, eh, mentre, mentre pre volevo prendere l'aereo quella roba lì non mi interessa a nessuno come l'elenco dei posti dove sono andato non gliene può fregare niente a nessuno di quella roba là quella non è una conversazione leggera, quello è davvero un qualcosa di tendenzialmente noioso non è nulla di personale e non è quello un buon modo di affrontare una conversazione leggera anzi quello che serve fare è stare sul contesto, stare su quello che accade, stare sulla persona che ho davanti e stare nell'incontro emotivo con l'altra persona, che è un elemento assolutamente molto importante e molto prezioso, altrimenti se non vado a guardare queste cose c'è un forte rischio di poter essere o risultare aggressivi. Cioè, chiaro. Stare con l'altra persona, parlare con l'altra persona prendere iniziativa a volte può risultare comunque un andare a entrare nella dimensione dell'altra persona e rompergli le scatole dal suo silenzio, dal suo telefonino che si guardava per i fatti suoi. Ma conversare, se volessimo, infatti, prima dicevo eh, lo accennavo un po' come concetto. Conversare dal latino significa trovarsi insieme. È un qualcosa di appunto conviviale è un qualcosa legato all'incontrarsi, allo stare insieme, conversare significa costruire insieme una conversazione e questo incontro può nascere solo esclusivamente da un interesse autentico verso l'altra persona e da un qualcosa quindi non possiamo vivere con aggressività perché quello è la competizione del venditore che vuole venderci qualcosa, quella roba là la si percepisce poi o che se non la si percepisce comunque viene vissuta in modo comunque eh, scontroso, cioè chi è che vorrebbe passare il proprio tempo con il venditore che ci vuole vendere l'ennesima polizza assicurativa? Non è quello, con tutto rispetto agli assicuratori, ma non è quello, non è quello il modo di stare in compagnia, di stare in convivialità, piuttosto quello che serve è davvero interessarsi in maniera autentica dell'altra persona e trovare un equilibrio in cui essere più che aggressivi e assertivi cioè saper partecipare all'incontro con l'altra persona rispettando l'altra persona nei suoi bisogni e sapendo rispettare se stessi nei, nei propri interessi quindi trovando una modalità in cui partecipare attivamente e far sì che quella conversazione che nasce con noi sia una conversazione unica in cui noi non parliamo come parleremo con, come con chiunque altro, ma parliamo in quel modo proprio perché abbiamo davanti quella persona e allo stesso modo l'altra persona conversa con noi non parlando da sola, come a volte fanno le persone che eh, chiacchierano un po' con tutti finiscono per essere aggressive nel parlare anche da sole, perché in realtà non, non guardano neanche con chi stanno parlando, parlano soltanto e bastano, come sto facendo io in questo momento davanti a una webcam, non ho nessuno dall'altra parte, però è. Eh, YouTube funziona così, non posso chiaramente eh, spiegare questo concetto con, eh, con l'interlocutore dall'altra parte però è una modalità che quindi può risultare aggressiva con la libertà che chiaramente tutti hanno giustamente, positivamente, fortunatamente, di poter chiudere il video se questo argomento non fosse di loro interesse o se non fosse di interesse in modo in cui lo sto trattando io però sono tutti elementi su cui la mancanza di un feedback crea un elemento mentre noi quando siamo in presenza di un'altra persona il feedback ce l'abbiamo e a volte, nonostante quello, finiamo per non utilizzarlo. Quel feedback è il contesto. Dove siamo è il contesto. Il motivo per cui siamo lì con l'altra persona è il contesto. E saper affrontare con leggerezza la conversazione con l'altra persona è un qualcosa di preziosissimo e fondamentale per creare un rapporto e consolidare un rapporto che possa diventare quella migliore e preziosa amicizia, relazione, sentimento, amore che possiamo desiderare ci sia di più nella nostra vita. Cerchiamo di lavorare sulla conversazione leggera, di partecipare alle conversazioni leggere, di metterci in discussione nelle conversazioni leggere e di utilizzarle per migliorare per quanto possibile la nostra vita. E se avessimo difficoltà poi nei rapporti con gli altri, nelle interazioni con gli altri, nel conversare, ci sentissimo sempre un pesce fuor d'acqua o insistessimo troppo su questi elementi senza riuscire a barcaminarci come vorremmo è utile ragionare su un aspetto di autenticità nel capire meglio come mai noi siamo lì che vogliamo avere quella conversazione ma poi altrettanto è opportuno chiedere aiuto no? Cioè per non incaponirci nel volerci fare da soli e non sapere da dove iniziare chiedere aiuto ricordiamoci il primo passo per migliorare e io con questo spero di essere stato chiaro sufficientemente per quanto possibile in questo ragionamento sul come funzionano le conversazioni leggere e come provare a ragionare un pochino insieme su questo argomento non so se l'ho introdotto molto bene all'inizio del video, ma spero di essere stato abbastanza chiaro. Comunque, se non lo sono stato abbastanza, c'è un articolo a corredo di questo, di questo video su eh, dottorvalerio.com. Questo è tutto, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.